Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte Oggi siamo con Francesco Minillo Ciao a tutti Mil in arte Sì Che tra l'altro tu hai pubblicato su TikTok un video di questa canzone che faremo oggi però Nella versione maschile, sì. anche un po' romantica Comunque andatelo a vedere se siete curiosi, è molto bello E quindi la canzone di oggi è Bellissima di Annalisa. Dopo la sigla. Ah, ah, canta, canta, canta, canta, cantare libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di tre accordi all'inizio che sono Fa maggiore, quindi questo è il Do, Re, Mi, Fa, Fa, La, Do e il Fa maggiore. Poi avremo andando indietro il Re minore, quindi Mi, Re, fa la e minore e poi facciamo ancora un saltino indietro e arriviamo al si bemolle re fa per fare si bemolle entriamo un po' più nel pianoforte così è più comodo suonarlo e la canzone inizia così insieme solo dentro casa che senso ha di meno Se so, mi sto impegnando ad essere più elastica. Ti sto pensando e non ti scrivo da tanto. È un classico. E poi, senza avvisare, se qui ok. Poi di qua si aggiungeranno due accordi, diciamo nel ponte: che saranno il Do maggiore, che tutti conosciamo: quindi Do Mi Sol, e il La minore. Quindi andando indietro. La Do Mi parte con il re minore che già abbiamo visto. E la canzone va avanti così. Quindi siamo arrivati a, a Si bemolle. E Se poi senza, senza arrivare sei qui. Oddio però tu mi piaci. Oh, oh, oh. Ho fatto i salti mortali. Oh, oh, oh. Non o mi dire che è tardi. Ah, ah, ah. Avevo voglia di oh, voglia di bene. Poi siamo arrivati alla parte del ritornello, che dove si aggiungeranno altri due accordi, troveremo che sono Sol minore, quindi Sol, Si bemolle, Re, e poi ci sarà sempre alla fine del ritornello il Re maggiore, cioè a metà ritornello. Quello che era Re minore prima con il Fa naturale, Re Fa La, diventa Re Fa diesis La. E fa così. Dove vai? Te ne vai. Quella volta non dovevi andare via. Ero bellissima, bellissima. Dove vai? Ma che cosa vuoi? Quella volta ti aspettavo in San Lorenzo. Ero bellissima, bellissima. La poi riprendiamo un po' di musica da ginnastica ok e poi la canzone riprende come all'inizio gli accordi si ripeteranno sempre gli stessi e va avanti così fino alla fine bene come abbiamo visto anche questa è una canzone semplice da suonare al pianoforte io ringrazio Francesco grazie a te come sempre mille per averci dato una mano e vi ricordo se non, non l'avete ancora fatto di iscrivervi su questo canale è gratis è gratis, dovete. attivate la campanella, così vi arriverà una notifica ogni qual volta esce un video nuovo, e in più se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è un video, quindi vi lascerò il link che compare qui sopra, eh, quindi potete vedere il video che spiega come poterlo fare, ok? Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Alla prossima!